Allora, noi riteniamo che la questione appunto del bando che non è passato attraverso il Consiglio è eh, gravissima e soprattutto riteniamo che una eh, nuova esternalizzazione debba essere portata avanti il riferimento anche al lavoro che è stato svolto in caso dal passato concessionario e gestore. Noi ci siamo presi la briga di fare vari accessi agli atti per comprendere appunto oggettivamente se il concessionario che aveva vinto il bando dal 2009 ad oggi avesse adempiuto i propri obblighi da bando e se l'avesse fatto in quale modalità. Siamo andati a vedere che purtroppo c'è stato un grande ostracismo nei nostri confronti nel chiedere accesso agli atti da consiglieri e questo è gravissimo. Abbiamo dovuto fare più accessi agli atti perché molto spesso ci venivano dati degli atti e ne mancavano degli altri. Quindi un lavoro certosino di ricerca che in realtà un consigliere dovrebbe andare a prendere documenti senza tutto questo quest ostacolo nei confronti dell'amministrazione che tra l'altro i dirigenti sono dipendenti pubblici e quindi non sono i difensori dei concessionari o dei gestori. Invece mi è parso che a volte il dirigente fosse in qualche modo un difensore di colui che eh, invece in qualche modo è soltanto un'esternalizzazione che può vincere bando una volta e perderlo un'altra. Siamo andati a vedere eh, questi atti, abbiamo notato che tutto l'entusiasmo che c'era sulla eh, fantastica gestione che in, nella scorsa consigliatura l'assessore Guerra aveva elogiato, in realtà non ci sono i riscontri oggettivi dei numeri, perché poi è lì che si scoprono eh, gli altarini, quando si parla di numeri. Quindi ci chiediamo che eh, abbiamo visto che i ricavi che abbiamo analizzato nel sistema museale in realtà sono soltanto in cinque anni di 700.000 euro e di questi soltanto 400.000 l'hanno fatto con il bar FAT e quindi non attraverso le mostre o il sistema museale in sé. La biglietteria incassa poco più di 8.000 euro, in 5 anni gli ingressi documentati alle mostre e musei, carsole esclusa, sono poco più di 14.000 contro le 125.000 presenze dichiarate complessivamente. La biglietteria incassa una media di 5,4 euro al giorno, mentre il bar vicino ne fa più di 2.000 a settimana, quindi in realtà il motore del sistema museale di Terni è il bar e non il sistema museale stesso. Poi abbiamo visto che nelle relazioni che il concessionario deve fornire trimestralmente da bando, tra vari articoli dei bandi, in realtà non sono state date oppure non sono state date a noi e in molti dei documenti e delle relazioni che sono invece appunto in nostro possesso mancano dei dati fondamentali, mancano per esempio in alcune gli, quanti sono gli ingressi in un certo anno, mancano invece in altre quante sono, eh, mancano mh, questioni relative al personale. Eh, si dice appunto che eh, sono soddisfatti i gestori perché a Terni eh, la, media la media è del 10% del delle presenze, mentre in realtà i dati Umbri dovrebbero essere del 28%. Quindi il fallimento riteniamo che non sia soltanto nei numeri, ma anche nel disinteresse totale manifestato per l'arte moderna, la valorizzazione delle collezioni permanenti, la ricerca e lo studio dei lasciti. Carsule da sola riesce a fare sette volte meglio della me biglietteria delle mostre del caos. Quindi, eh, per non parlare poi dei risultati disastrosi delle mostre su Turcato e Ronchini e soprattutto su quelle di Firmato d'Amelia, da tutti ormai ricordata come la mostra più costosa ed inutile della storia d'Italia nel rapporto di costi visitatori, quindi non opinioni personali, ma il rapporto costi visitatori. Inoltre ci sono più di mille biglietti omaggio nel mese di ottobre alla mostra di Turcato e abbiamo considerato che i biglietti per intero sono pochissimi rispetto a quelli invece che sono eh, dati per ritorno. Perché sul, ridotto, sul biglietto ridotto il concessionario ha il 100% degli incassi e il comune niente. Quindi noi ci chiediamo, ma una nuova esternalizzazione in base a questi dati è giusta? Non sarebbe invece migliore re Oppure qualcuno si è preso la briga di fare un'analisi un di questa passata gestione per comprendere se sia stata buona utile al comune oppure fallimentare e iniziare da lì una discussione? La dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle è favorevole all'atto degli altri membri dell'opposizione. Io ringrazio l'assessore per averci fornito un quadro generale della questione, non essendo poi lui precedentemente assessore, sicuramente magari eh, cose positive o cose negative le conoscerà meno di quanto precedentemente eh, illustrato dall'assessore Guerra, sbagliando i dati che ancora non erano pubblicati. Quello che però mi, mi preme sottolineare è il fatto che prima di tutto siamo fondamentalmente d'accordo con la questione dell'organizzazione appunto del, del pubblico servizio che dovrebbe passare attraverso una discussione quantomeno in consiglio se non nella commissione specifica perché si parla tanto della partecipazione nelle linee programmatiche del sindaco e poi però per una questione come l'organizzazione di pubblico servizio non vi è eh, alcuna partecipazione né dei consiglieri né tantomeno, tantomeno della eh, commissione competente in materia, quindi questo al di là del fatto che eh, sia giusto o meno lo vedranno gli organi a cui loro hanno depositato appunto la loro richiesta è una questione di principio, cioè chi ha deciso che eh, questa, questo, appalto l'appalto, sia dato o non sia dato, perché non si è ascoltata la cittadinanza o quantomeno i rappresentanti della cittadinanza nel Consiglio. Cioè, si tratta anche, al di là delle normative, di una questione di, di prassi, di buon senso, cioè chiedere al Consiglio cosa ne pensa di eh, questa gestione. Su, per quanto riguarda appunto la gestione, io vorrei ricordare, perché lei ricordava che sul bando c'è eh, richiesta l'effettiva, diciamo, il controllo, che ciò che viene richiesto nel bando poi venga in qualche modo effettuato dalla gestione, ma questo anche nell'articolo del bando precedente, è proprio questo allora che mi, eh, che mi inquieta, perché in realtà su vari articoli, l'11 e il 12 del passato capitolato, c'era scritto che appunto il gestore doveva dare determinati dati, e c'era nel specifico quali dati e con quale cadenza. Non sono stati rispettati, perché nelle relazioni che fra l'altro il gestore ha dato semestralmente, non trimestralmente come quanto richiesto dal Bande, già questo in realtà sarebbe una piccola, addirittura voi avete detto che lo volete mensilmente, ben venga, e magari anche che questa pubblicità dei dati non venga data soltanto ai consiglieri, ma che poi mh, dopo un anno venga comunque resa pubblica, ok, facciamo che sia soltanto dei consiglieri che poi fanno la... Esattamente, noi magari richiediamo proprio questa maggiore, tra... perché poi rientra nella trasparenza e nella fruibilità di cittadini che comunque indirettamente eh, o direttamente finanziano il sistema culturale a vedere qual è poi eh, la gestione stessa. Poi vorremmo sapere dov'è la relazione di giudizio tecnica della Giunta e sapere appunto su base di quali dati, se questi dati non ci sono, avete espresso semmai il parere positivo o negativo in, in sulla passata gestione, perché se noi non abbiamo i dati, perché? il concessionario non li ha dati a parte che le penali sono ridicole sul fatto che poi certi articoli del bando non vengano rispettati ridicole si parla di 50 euro cose proprio veramente sembra eh, chiedo a sì, no, no, al consigliere Trenta di concludere per il gruppo 5 Stelle la dichiarazione di voto grazie richiediamo pubblicamente che questa relazione tecnica venga comunque eh, pubblicata perché rientra nella, nella questione e vorremmo comprendere che in mancanza di quei dati che oggettivamente non ci sono, come si fa a fare una relazione tecnica? Cioè dove avete preso quei dati e se magari ce li potete dare a noi consiglieri? Grazie. E la dichiarazione, ho detto prima, è favorevole all'atto di Crescimbeni.